Consiglio Comunale di oggi è stata posta in discussione una mia interpellanza riguardante la, la nomina del nuovo dirigente di APES. APES come sapete è l'azienda la pubblica che gestisce gli alloggi popolari. È stato fatto un concorso, da me ritenuto falsa, perché è, bando era articolato sul 20, il 30% su titoli e il 70% sulla prova orale. Quindi come sapete quando si nomina un dirigente normalmente sono due prove scritte, i titoli e alla fine un 25% di stento si lascia ai, al colloquio. In questo caso noi indicavamo che il prescelto sarebbe stato Federici come per altri Stato, quindi l'assessora Zambito ha risposto che è un diritto della Giunta di dare le di dare, di mettere le regole per l'assunzione dei nuovi dirigenti e quindi hanno ha anche affermato che si erano presentati solo in tre in realtà mi risulta che sono stati presentati in sei i Federici era, due non sono stati ammessi degli ammessi il Federici era l'ultimo come punteggio per quanto riguardava titoli e Stranamente ha affermato che poi alla prova orale si è presentato solo il federice e quindi ha vinto. Quindi io ho ribadito che eh, se la Giunta ritiene di avere nel proprio potere di nominare chi gli pare a dirigere la cosa pubblica, la smetta con la foglia di fico del concorso, così si risparmia tempo e denaro, che lo legga direttamente assumendosi responsabilità. Quindi sono intervenuti altri consiglieri della minoranza, ovviamente che hanno eh, sottolineato eh, la stranezza di questa elezione. Comunque, come ho detto in diretta, rivolgerò l'attenzione di su questo, questo fatto alla Guardia di Finanza, che già peraltro si è già interessata quando io avevo lanciato la, la prima proposta. Avevo lanciato sulla stampa la proposta di verificare il in commissione le la legittimità di questo tipo di bando di concorso.